Allora buongiorno da, buongiorno da Italia Zulu4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e quasi che frega. Oggi attivazione sota Monte Dosso. Però prima cambio questo. Tanto che sono fuori per lavoro, uniamo l'utile al dilettevole. Okay. la riparazione effettuata poco fa e adesso vi vado un po a divertire con la radio direzione monte d'osso Affermativo, affermativo, Italia, Eco Romeo 031, Italia, Eco Romeo 031, QSL. Sicusota, sì, Sicusota, sì, Sicusota, sì, Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP, Sicusota. Sì, Buongiorno, Florida 5, Japan, Kilo Kilo, 5,9 QSL. Buongiorno, Alessandro, buongiorno, 5,7, 5,7, ove? Roger, Roger, 5,9, 5,9 è il tuo rapporto, 5,9 reali. Grazie e buona giornata, ciao. Uh, Sierra 5,7, India Lima, Fox Roger, Sierra 5,7, India Lima, Foxwood, 5,9 QSL. 73, bye bye, buona giornata, ciao. Fox 4, whisky, bravo November. Roger, Roger, Foxtrot 4, Whiskey, Bravo November, 5-9, Roger, Roger, many thanks, you're 59. Good morning. You're also 59. Very nice signal, over. <laughs> Thank you to you my friend. Your report is 5.9 Real59. Thank you. Uh, buona giornata, ciao. Avanti summit to summit, avanti summit to summit. Summit to summit, over. QSL Italia Kilo 2 Lima Eco Yankee, come potevi mancare? 5-5 eh, il tuo rapporto reale, 5-5, io ti passo referenza sota Italia Eco Romeo 031, Italia Eco Romeo 031 QSL? Ciao 73, buona giornata, grazie a te. Ciao 9, ancora 1, ancora, ancora. 9, ancora 1, ancora, ancora, avanti. 9, ancora 1, ancora, ancora. 9, alpha, alpha. Roger, 9, alpha 1, alpha, alpha, 59, QSL. 9, alpha 1, alpha, alpha, 59, QSL. Nine, Alpa, one, Alpa, Alpa, five, nine, QSL. Ciao 73, avanti summit to summit. Oscar Echo 5 Radio Echo Oscar Portable. Oscar Echo 5 Radio Echo Oscar Portable. Roger, Roger Oscar Echo 5 Radio Echo Oscar, is correct. 548. 4 8 Mosca Eco Triangle five, four, okay. Roger, Roger, my reference Italy Eco Romeo 031. Italy Eco Romeo 031 QSL. Roger, yeah, well, everything 100%. Five, five, six, five, five, six. Uh, what is my signal report? Go ahead. Uh, your report is a uh, 5758 QSL. 73 my friend bye bye Oscar Kilo 2 Papa Delta Tango Roger Oscar Kilo 2 Papa Delta Tango 59 QSL USL Alessandro good morning your report five seven, five seven, 73. Good luck 73 to you my friend bye bye Mike Sugar Tango. Roger Delta Lima 6. Mike Sugar Tango. Delta Lima 6. Mike Sugar Tango. 59 QSL. Yeah, thank you to you, you very much, Thank you to you my friend. Bye bye. 73. Allora Italia kilo 2 Giulia Tango Sierra, corretto? Roger, Roger, Italia, Kilo2, Juliet, Tango, Sierra, 5-5 per te, QSL Roger, Golf 3, Victor, X-Ray, Juliet, 5-9 QSL. Vabbè, propagazione inesistente, minimo di contatti indispensabili fatto, una decina li abbiamo tirati su. Però almeno, almeno le more sono buone. Adesso arrivo al mezzo e ci avrò la sorpresa. Perché arrivando la gomma era sgonfia. Confido molto nei miracoli della chimica e nei prodotti Gonfia Ripara. Situazione molto preoccupante. Niente, la chimica non ha tenuto, ovviamente non c'è campo telefonico. E... Mi si prospetta una bella camminata. Zio mucca. Ok. Mi sono fatto i miei 5 km a piedi per trovare un punto con copertura telefonica. C'è caldo. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, ma ci sono ottime ottime premesse perché ciò accada adesso calma e tranquillo qui aspettare che arrivi il furgoncino di un amico per tornare al qth 73 zio mucca ancora dicevamo potrebbe andare peggio potrebbe piovere contento.